È possibile creare senza aver conoscenza delle tecniche base o per forza frequentare dei corsi super costosi? Certo che sì, ci vuole un po' di fantasia, un minimo di manualità e tanta voglia di divertirsi e provare. Ciao, io sono Ale e ti do il benvenuto nel mio laboratorio. Insieme realizzeremo dei piccoli progetti per la casa, per noi stesse o semplicemente da regalare. Se ti va, seguimi, iscriviti al canale, lasciami un like e buon divertimento. Ciao!